Ciao! Allora, benvenuti in questo nuovo video. Sì, lo so che avevo detto che non l'avrei più prese, ma hai aperto Tiger da un po' e non potevo evitare di prendere una box a sorpresa anche se nelle ultime che avevo preso ero rimasta molto molto molto insoddisfatta. Non troppo perché il tigrotto! <ride> sempre lo sfondo nei miei video perché anche se manco un pezzo non si nota e non ci importa e volevo provare a prenderne una, questa è quella da 4 euro c'è anche quella da 6 io faccio quella da 4 anche se ho detto quella da 4 che la più piccola sarà quella con più cavolate, ma non volevo spendere troppi soldi, quindi 4 euro, non c'è scritto come sempre niente e quindi sarà sempre mista come sempre è chiusa con i ganci che adesso andiamo a togliere e poi dopo andiamo ad aprirla e vediamo che cosa c'è. Così diamo un'altra possibilità Tiger. Intanto che diamo un'altra possibilità io non riesco. La sgancio. sgancio qui in diretta. Uno. Ecco non riesco neanche a sganciare i punti. Perfetto. Ecco qui. E due. ricordatevi che i punti metallici li metto alla mia sinistra magari così evito di perderli dopo per tutto il tavolo quindi questa è la box e la guardate prima voi poi io pesco, allora ve la mostro ma io non guardo vedete qualcosa? ok, adesso la mettiamo qui e vado a pescare se non cade, mettiamola così pesco il primo prodotto primo prodotto che sento è questo morbidoso mm, non so cos'è con la cerniera magari dentro c'è scritto qualcosa no mm. poliestere non c'è scritto niente una borsa, c'è cioè un calzino ricamato fuori e questa è una borsa in, in rete. Porta calzini. Allora funziona. È carina, è integra è pulita. Non so a cosa serve. Quindi, se voi lo sapete, porta calzini da viaggio da valigia. Non c'è scritto niente. Non è c'è un laccetto per appenderla quindi forse l'ha messa dentro perché c'era un altro pezzo oppure sto l'etichetta, non lo so. Se sapete a cosa serve, fatemelo sapere. Intanto la mettiamo qua e andiamo avanti. Uh, sento una cosa interessante. Uh! Come funziona? Come funzionano queste cose olografiche? Allora, andiamo avanti. È un quadernino che è con adesivo da quelli da un euro, che okay? un quadernino piccino, con con le, gli anelli, gli anelli la spirale, ed è a righe, così, è anche comodo, è carino, sembra che le pagine ci siano tutte, mi mm, sembra carino, 80 fogli, mi sembra carino, mi sembra funzionale, è piccino, ma a me i quaderni piacciono sempre, e c'è questa tigre che in alcune, così aperta così chiuso è carina basta per me è carina e questa mi piace assolutamente mi piace andiamo avanti ah, ah. e ora la domanda è c'è tutto lo apriremo e guarderemo e mh, ho visto qualche video su questi Kit da scavo, che dentro ci deve essere scavi, il gesso, e dentro ci sono... Ah, questi così qui, forse. Allora, mi sembra integro, e soprattutto è chiuso. Vado ad aprirlo io, vediamo... Quali forbici... Vediamo se per caso si è... L'hanno richiuso loro, se è successo qualcosa. Boh. Se è integro ci piace, ci facciamo un video quindi lo apriamo c'è quindi come funziona c'è questa testa e eh, la testa è sigillata una testa di un dinosauro poi cos'altro c'è questo è chiuso un pennellino un cosino per scavare il martellino, è bellissimo se diceva che c'erano queste cose aspetta che c'è qualcos'altro qui in fondo ah, no, non c'entra niente è un stelline. non so a cosa possono servire se le cose incluse erano queste ci piace, dice qualcosa ah sì, ci sono i disegni ah, ok, più che istruzioni ci sono i disegni, quindi c'è tutto martello, scalpello pennellino e gesso abbiamo tutto, oh ci piace facciamo un video su questo sicuramente no scavo il gesso ci piace, ci piace anche perché costava un sacco avevo visto nei video e poi non è neanche tra i codici rossi oh ci piace, andiamo avanti oh ultima cosa allora non la guardo però voglio farvi vedere non la guardo, non sto guardando che è la box, box è vuota Adesso cambio. Non guardo, non guardo, non guardo, non guardo. Ma è bellissimo! Capiamo. Io solo ho solo visto la copertina e ho già detto è bellissimo per il fatto che è pieno, pieno, proprio pieno di cricetini. Ora guardiamo cosa c'è. Ah, è un quadernino classico. A righe sembra che abbia anche tutte le pagine mm. ah, ecco cosa gli è successo allora non è un difetto e lo risolvo io però non so come farvelo vedere non credo che si veda forse così ecco se lo tiro su a quanto pare hanno tolto l'etichetta ed è rimasta tutta tutta la colla che io sto togliendo con le mani non so se si vede qualcosa, mamma mia poverino, hanno tolto l'etichetta, vedete che adesso si sta spelando, tolgo i pezzi. Si vede che si è staccata l'etichetta o che qualcuno l'ha tolta ma non doveva toglierla ed è tutta rimasta dalla colla, quindi non sanno come toglierla, ma non sanno neanche come venderlo, penso che sia questo il motivo perché non ha danni. Non ha danni, e a noi ci piace. Ci piace tantissimo. Ora, però, dobbiamo fare assolutamente, metto via forbici, dobbiamo fare assolutamente i conti di questi prodotti. Allora, secondo me il quaderno, questo 2 euro gli viene, anche se così sarebbe invendibile per loro. Ma eh, io l'avrei tolta l'etichetta una volta a casa, quindi ci sta adesso, io con l'alcol piano piano vado a togliere questa etichetta piccosa, quindi questo sarebbe da 2 euro la box era quella da 4 euro io questo kit l'ho sempre visto dei prezzi non mi ricordo se 3 o 5 euro facciamo 2 euro anche questo eh, così siamo già al prezzo della, della, della box questo qui è delizioso so che è 1 euro perché c'è il codice rosso quindi è 1 euro e questo che non ho la minima idea di cosa sia facciamo un euro quindi 2, 4, 5 6 euro la scatola era da 4 e quindi ehm, ci sta, ci sta benissimo. Dunque, io devo assolutamente capire che cosa è questo, ma lo devo assolutamente capire. Qualcuno me lo spiega? Però mi è venuta un'idea. Potrebbe essere quelli da mettere in valigia le calze perché non si disperdano nella valigia? Potrebbe essere questo? E devo capirlo che cos'è. Non, non è possibile che non sappia che cos'è. Il problema è che nell'etichetta qui, cioè simbolo è tiger, ma non, non si capisce. Sì, quella da mettere in valigia. C'è anche il gancetto da legare, da agganciare alla valigia. Facciamo che qua da valigia. Non mi serve per le valigie, ma un altro uso sicuramente lo troverò. E comunque è integro. E niente, allora, fatemi sapere. Intanto questa box mi è piaciuta. Sì, mi è piaciuta davvero. E mi piace quando è sono cose sfiziose allora fatemi sapere se questo video va tenuto un pochino di compagnia ed eh, mi raccomando come sempre di lasciarmi un like iscrivervi al canale e lasciare anche un commentino sempre il commentino lascerò sempre e eh, se iscritte perché periodicamente estraggo sempre un regalino per voi se non sapete di cosa parlo andate alla fine del video per capirlo e comunque vi saluto alla prossima ciao, ciao. e sono qui ciao